In questo video parleremo di come motivare i giovani a passare dall'interesse per qualcosa all'impegno attivo e alla partecipazione per, per contribuire a qualcosa di produttivo da cui possono imparare qualcosa. La parola chiave per questo video è motivazione, ovvero quella forza trainante che spinge i giovani ad agire per raggiungere un obiettivo. Esistono due tipi di fattori di motivazione, interno ed esterno. I fattori esterni, come ad esempio la carota e il bastone, quindi premi e punizioni esterni, sono più facili da capire, ma raramente possono essere utilizzati nel lavoro con i giovani. Gli operatori giovanili dovrebbero concentrarsi sulla comprensione e sulla padronanza dell'uso della motivazione interna o delle azioni che sono guidate da ricompense interne. Fortunatamente, la scienza contemporanea sostiene che i fattori di motivazione interna sono potenti almeno quanto quelli esterni. Ecco le principali fonti di motivazione interna secondo la scienza contemporanea la padronanza, ovvero la sensazione di essere bravi in qualcosa e di migliorare le proprie capacità e conoscenze, l'autonomia, ovvero la sensazione di avere il controllo sulle principali decisioni della propria vita, l'appartenenza, ovvero la sensazione di avere relazioni strette con gli altri esseri umani, e infine lo scopo, il legame con un obiettivo più grande di sé. Nell'ambiente di e-learning di g troverete 6 attività sviluppate dai partner con l'idea di essere utilizzate dagli operatori giovanili e dagli youth worker per promuovere l'impegno e la partecipazione dei giovani. Per guidarvi nel vostro lavoro con i giovani dovete farvi le seguenti domande. Come potete aiutare i giovani a percepire il beneficio di migliorare le loro competenze o abilità? Potete stimolare la loro curiosità? Potete aiutarli a provare la gioia di imparare qualcosa di nuovo? Quali decisioni su come svolgere l'attività potete lasciare ai giovani? Potete lasciare che si assumano la responsabilità della realizzazione dell'attività? Potete lasciare che si godano l'autentico orgoglio del successo e quindi contribuire al loro senso di autonomia? Come potete aiutare i giovani a provare il piacere di fare le cose in gruppo con i loro coetanei? Potete promuovere il senso di appartenenza a un gruppo? Potete organizzare qualche attività aggiuntiva che permetta loro di conoscersi meglio? Chiedetevi anche come potete aiutare i giovani a comprendere i loro valori personali, in che modo questi valori sono allineati con le attività a cui i giovani partecipano. Potete aiutare i giovani a vedere il legame con la causa o con le cause più grandi di loro? Vi auguriamo di riuscire ad aggiungere questo sale e pepe della motivazione a ogni attività che svolgerete con i giovani, in modo che possano attiv attivarsi e partecipare alla società civile come cittadini attivi.